Buongiorno a tutti, eh, a dicembre sono svolti i nostri Golden Domus, la seconda edizione di questo fantastico evento annuale, che non è un evento solamente, ma è a tutti gli effetti una gara che dura un anno intero. Credo che questo sia il tipico caso eh, in cui eh, una crescita costante poi porta a grandi risultati, come quelli ottenuti quest'anno, in un anno sicuramente eh, fuori dal comune, dove ritengo eh, l'agenzia, eh, con il suo sales manager, con il suo team manager, ma con tutti i componenti dell'agenzia, ha avuto uno sviluppo veramente importante, cambiando tante delle loro abitudini e attuando nuove strategie che l'hanno eh, portata alla vittoria di questo ambito premio. Io adesso mh, vorrei chiedere, farti una domanda Nicola, ehm, se puoi raccontare quest'anno, grazie a cosa siete riusciti a vincere? Perché questa eh, è forse la domanda che tutti noi ti vorremmo fare, qual è stato il mix di eh, attività, di strategie che secondo te ti hanno portato alla vittoria? Buongiorno a tutti, buongiorno Andrea. Eh, allora, parto dal, dalla convention precedente, dalla convention del 2019, dove con Paolo ci siamo promessi, ed era una promessa che poi ovviamente doveva essere supportata dai fatti durante tutto l'anno, una promessa di, di vincere il, il Golden Domus, quindi di vincere il premio come miglior agenzia. E dal primo, dal primo dicembre, perché come hai detto tu la, la gara parte dall'1 dicembre, dal primo dicembre abbiamo fatto di tutto, abbiamo prestato attenzione nelle nostre attività e soprattutto nel eh, gestire il team, nel gestire il gruppo di lavoro eh, per far ottenere dei risultati a tutti, e Durante la, il periodo insomma, che abbiamo vissuto, eh, di marzo, mi ricordo che tu hai attuato delle strategie che penso che forse proprio quelle hanno portato un forte contributo alla questa vittoria. Sì. Assolutamente sì, diciamo che la svolta penso ci sia stata proprio in quei due mesi di lockdown a casa dove eh, sin dall'inizio abbiamo, eh, abbiamo preso con uh, consapevolezza uh, questo, questo blocco che dovevamo avere, quindi dovevamo in modo diverso di lavorare, quindi iniziare a lavorare da, da casa, e sin dai primi giorni abbiamo iniziato a fare delle riunioni mattutine, delle riunioni mattutine che uh, ci portavano comunque a uh, fare delle attività giornalieri diverse da quelle che eh, eravamo abituati a fare, ma comunque eh, il nostro obiettivo era tenerci in allenamento, cioè continuare a fare delle attività, seppur diverse, ma sempre rivolte a quell'obiettivo. Quell sì, poi credo pure la grande relazione con i clienti, perché siamo stati molto attenti anche in quel periodo lì a rimanere in contatto, a far vedere casa, a proporre immobili agli acquirenti, a trovargli anche delle soluzioni magari ricontattando altri proprietari che ancora non hanno deciso di vendere quindi credo che eh, anche sia stato apprezzato dalla vostra clientela sicuramente eh, questo aspetto Sì, e tra l'altro, apro una piccola parentesi, abbiamo venduto degli immobili che magari nell'anno prima c'era scaduta l'incarico e sono stati ripresi e venduti quindi ecco, diciamo che dove in teoria verrebbe da dire eh, che l'anno precedente forse poteva apparire come l'anno più giusto, invece proprio in un momento invece più difficile, eh, forse sì. anche il vostro atteggiamento differente, e determinato, ha portato anche a risultati diversi, questo pure è un po' viene un, anche un piccolo insegnamento che a volte quando cambia un po' la nostra mentalità rispetto a una situazione, magari applichiamo delle, dei piccoli correttivi anche nella gestione di un rapporto eh, con un proprietario, con un acquirente, e riusciamo a raggiungere dei risultati eh, sempre più eccellenti. Faccio una domanda a Paolo perché il vostro dialogo mi ricorda pure eh, il dialogo eh, con Paolo eh, nel, nel, suo, nel suo primo anno come agente avevamo abbiamo detto l'anno prossimo ti vogliamo eh, tra i primi e poi infatti quell'anno lì, cioè lo scorso anno ha vinto eh, due premi e sei diventato anche eh, team manager diciamo che le sfide sicuramente vi piacciono entrambe, so, a entrambi eh, come è stato prendere questo ruolo e riuscire chiaramente anche a rapportarti con quelli che prima erano colleghi in fondo tu diventavi eh, un riferimento anche per loro eh, co cosa hai fatto nell'affrontare il nuovo ruolo in un anno del genere per l'agenzia ma guarda andrea eh, certamente è stato un momento di cambiamento diciamo che comunque eh, già da metà del 2019 era un po' un punto di riferimento, poi ovviamente, con la nomina dei team manager durante la serata Golden Domus, senza dubbio c'è stato un cambiamento eh, da parte mia e da parte del team. Perché poi, fondamentalmente, mi ricollego a quello che diceva Nicola, c'è stato subito il lockdown. E devo dire che ci ha un po' aperto la mente questo lockdown, ci ha aperto la mente che poi ci ha portato a vincere quest'anno perché abbiamo attuato tutte delle strategie, abbiamo aumentato la nostra attività di un 30% facendo attività differenti e quindi questo poi quando abbiamo avuto il blocco lo sblocco da maggio. Uh, abbiamo riportato tutte queste attività quindi abbiamo continuato con, uh, con uh, un 30% in più di attività che poi ci ha portato a vincere come, come gruppo devo dire che sì, ricordo che avete fatto un come diciamo, prima lato acquirente ma anche un um, forte lavoro lato comunicazione migliorando su, sicuramente la presentazione degli immobili eh, la, pro, la pubblicità degli stessi e quindi la possibilità per gli acquirenti di avere eh, di poter vedere degli annunci sempre più Ass interessanti. Assolutamente la prima cosa che mio primo ricordo è stato quello andiamo a fare virtual tour su tutti gli immobili. Cioè è stata la priorità de, di maggio alla fine che questo ci ha portato anche poi a concludere delle trattative anche in un yeah, li avevate, è vero. una buona parte già le avevate e poi avevamo, invece... abbiamo aggiunto degli altri abbiamo curato i dettagli diciamo in quei giorni dove magari avevamo un po' più di tempo più lucidità sul eh, lavorando da casa c'era più tempo più lucidità ecco io penso che da, dalla vostra testimonianza poi esce fuori un aspetto che per arrivare a ottenere dei buoni risultati eh, o come questi che avete ottenuto voi eccellenti c'è bisogno di tanto allenamento e di cura dei particolari penso eh, che siate veramente l'esempio di, di ciò che serve eh, fare per eccellere in qualsiasi professione allora stiamo parlando delle nostre agenzie immobiliari ma in generale serve la costanza, serve l'allenamento e la testa aperta per captare come cambia il mercato e adottare interventi adattarsi sì. assolutamente sì. bene allora complimenti eh, so che state già iniziando è già iniziata la battaglia per il 2021 vedo Milano Centro agguerrita ci sono anche altre agenzie agguerrite eh, ma voi vi vedo molto determinati quindi vediamo se ci sarà il PIS. Eh, ci rivedremo fra un anno sempre con queste interviste sicuramente eh, Nicola se vuoi lasciare un messaggio per chi, per chi vuole arrivare a vincere a quals in qualsiasi categoria soccolino quello che ha detto Paolo adesso la costanza cioè il, il uh, tutti i mesi bisogna essere tra, tra i primi cioè primo o tra i primi. Bene e allora buona giornata a tutti e a presto. Buona giornata. Buona giornata. Ciao Paolo. Ciao Andrea, ciao, Nicola. Ciao. Ciao.